Uh, come il genderless e la vostra musica Posso farti la domanda? Eh, sì, certo Però... Secondo te ha ancora senso chiamare uomo il pitti uomo? Tu lo sai che io sono un personaggio pubblico, vero? Certo Eh, e se non c'è l'ufficio stampa che mi controlla passo i guai, quindi... devo stare... Non puoi rispondere? Ah vabbè, io ho delle idee ben chiare, no? Dicele tranquillamente Dici? Pericoloso, mi metto in difficoltà, eh? No? I bagni senza genderless, senza distinzione tra uomo e donna. C andresti? Eh, diciamo che in realtà tu dici se uno magari ha anche fretta e non guarda nemmeno dove entrare, basta che entra, dici, no? andresti con una donna con i peli? Ti abbraccio. Uh, posso farti una domanda? Eh, sì, certo. però. Secondo te ha ancora senso chiamare uomo il PT uomo? Tu lo sai che io sono un personaggio pubblico, vero? Certo Eh, e se non c'è l'ufficio stampa che mi controlla, passo i guai, quindi devo stare Non a... puoi rispondere Ma ah, vabbè, io ho delle idee ben chiare, no? Dicele tranquillamente Dici? Pericoloso, mi metto in difficoltà, eh? Cosa sono? I bagni senza genderless, senza distinzione tra uomo e donna Ci andresti?